In questo video tutorial vediamo come aprire un hangout da Gmail, entriamo quindi in Gmail, andiamo qui in fondo a sinistra dove c'è l'icona della chat a forma di fumetto, premiamo, si apre l'elenco di tutti i nostri numerosi contatti avviciniamo il mouse al contatto con il quale vogliamo aprire un hangout sotto la foto del suo profilo ci sono delle icone quella eh, che ci serve per aprire un hangout è questa, la prima a sinistra clicchiamo qui, adesso si attiva la mia webcam quindi fra un attimo mi vedrete, ciao qui posso invitare altre persone oltre a Marte Um, basta che io digiti il loro indirizzo mail, email, altrimenti posso estendere l'invito a una delle mie cerchie di Google Plus, altrimenti allargo a tutte le mie cerchie, Langout, o addirittura allargo alle cerchie estese, cioè a tutti i componenti delle mie cerchie e a tutti i componenti delle loro cerchie, quindi agli amici e agli amici degli amici. Um, Volendo esagerare si può anche rendere pubblico l'hangout e niente, adesso io invito soltanto Marte, quindi premendo invia Marte riceverà una notifica, potrà accettare quindi entrare in questo hangout, altrimenti ovviamente può rifiutare. Vediamo cosa farà Marte. Ecco che è arrivato. Allora, Marte è su un computer privo di webcam, quindi vediamo soltanto l'immagine del suo profilo. Vediamo subito a che cosa servono i pulsanti qua in alto. Questo pulsante serve ad attivare o disattivare il microfono. Questo pulsante serve a attivare o disattivare la telecamera. Vedete, adesso è disattiva e vedete solo la foto del mio profilo. Altrimenti... Scusate, però io la lascio disattivata perché mi sento più a mio agio. Eh, questo invece serve a stabilire che larghezza di banda utilizzare eh, per l'hangout. Queste sono le impostazioni per mh, diciamo, definire quali dispositivi eh, tra webcam, microfoni eccetera, utilizzare sempre durante l'hangout e questo invece è il pulsante che serve per uscire dall'hangout Ora vedete che eh, qui in grande c'è l'immagine di Matematica. Ogni componente, ogni partecipante del Hangout può decidere individualmente eh, qua, che cosa, eh, visualizzare, chi visualizzare in grande. Quindi io adesso visualizzo Matematica, ma se clicco sulla mia immagine si visualizzerà in grande la mia, e così se ci fossero altri partecipanti potrei decidere eh, chi, fare, chi vedere in grande. Eh, ogni, ognuno dei partecipanti sceglie individualmente quindi la mia scelta non, eh, non implica il fatto che anche gli altri vedano la stessa cosa che sto vedendo io questo eh, pulsante serve allargare o stringere la barra eh, con queste icone vediamo che cosa servono questa è per invitare altre persone in un qualunque momento eh, dell'hangout a partecipare questo serve ad aprire la finestra della chat quindi eh, qui si può chattare, scrivere quello che si vuole e inviare e, e chiaramente Marte può rispondere quando vuole questo serve a condividere lo schermo vediamo subito come funziona cliccando qua mi si apre questa finestra e io posso decidere che cosa eh, far visualizzare agli altri partecipanti del hangout per esempio questo qui è la finestra che io ho visto sul mio che vedo la, la finestra della posta che ho aperto sul mio browser facendo così io adesso la vedo a schermo intero gli altri partecipanti la vedono eh, al posto della mia immagine quindi poi possono decidere se visualizzarla in grande eh, cliccandoci sopra oppure no chiaramente se apro altre finestre eh, i partecipanti all'hangout vedranno esattamente quello che sto visualizzando io per terminare la condivisione dello schermo basta tornare qui sulla, sulla finestra del hangout e premere nuovamente questo pulsante un'altra cosa interessante che si può fare è, è, è condividere dei documenti eh, tramite google drive quindi eh, si, può, si clicca su google drive si apre allora, io uh, in questo momento vedo um, le note di hangout, hangout precedenti. Posso creare delle note condivise con gli altri partecipanti dell'Hangout. Mi si apre quindi un documento di Google Drive, un documento di testo sulla, sul quale possiamo interagire io e Marte. Altrimenti, posso creare un blocco schizzi condiviso, come questi due vedete, sono quelli che google drive chiama disegni eh, quindi dei file disegno vediamo allora eh, mi dice che se ehm, creo delle note condivise gli altri componenti dell'hangout potranno vedere il mio indirizzo mail ma questo non mi preoccupa adesso aspettiamo un attimo che si apra allora io qua posso scrivere ciao Marte scrivi qualcosa anche tu ok vediamo se eh, ah beh, marte qui ha risposto alla chat e vediamo adesso se risponde se interagisce con questo documento ecco vedete il cursore rosso vuol dire che anche marte scrive qualcosa ecco vedete in tempo reale si vede proprio ok ora chiudiamo chiaramente marte per poter visualizzare questo documento ha dovuto eh, fare quello che ho fatto io quindi cliccare su google drive si è aperta questa finestrella visto che c'era un documento condiviso questa piccola icona blu ha cliccato sopra e gli si è aperto questo adesso um, possiamo aggiungere altri documenti andandoli quindi um, per esempio creare un blocco di schizzi condiviso come ho detto prima altrimenti andando proprio a mh, aprire altri documenti che abbiamo sul nostro drive sia i nostri file personali che quelli che qualcuno ha condiviso con noi posso per esempio scegliere questo, lo seleziono vedete che compare qui, quindi lo, lo apro, scusate se era già aperto poi posso rimpicciolire questa finestra in modo da eh, riuscire a visualizzare bene il documento e eh, posso chiaramente modificarlo quindi proprio come se fossi sono dentro a, a Drive è integrato con, con Drive ecco adesso sono d'accordo con Marte che mh, apre lui un documento dal suo Drive e così eh, vediamo se ci compare eccolo qui, vedete? allora lo apriamo questo è un disegno ci mette un pochino ad aprirlo ecco questo ce l'ha aperto quindi questo è un documento che ci ha mandato uh, in condivisione Marte possiamo zoomarlo ok altre dunque se, chiudo, se lo chiudo torniamo alla schermata principale i google effect sono diciamo servono per giocare potete trovare tranquillamente dei video su youtube che ve lo facciano vedere questo serve invece a vedere insieme dei video di youtube eh, poi cos'altro c'è questo serve a scattare una foto prima l'avevo già fatto, avevo spento un attimo la registrazione cioè si possono mh, catturare degli screenshot durante l'hangout che poi eh, possiamo condividere con gli altri partecipanti e basta più o meno mi sembra di avere detto eh, tutto allora usciamo da questo hangout quindi ah no eh, volevo che invece marte condividesse lo schermo con noi quindi marte se puoi condividere lo schermo con noi farci vedere qualcosa grazie Ecco, vediamo tutto nero. Vediamo se adesso condivide qualcosa con noi. Se ci puoi condividere lo schermo. Ok, vediamo. Ecco. Vediamo che cosa. Hangout. Ah, immagini del hangout, ok Sì. d'accordo grazie Marte puoi chiudere grazie allora usciamo dal hangout a questo punto quindi esci torniamo alla posta e volevo farvi vedere che si può aprire hangout anche da google plus quindi entriamo in google plus Uh, allora uh, l'interfaccia di Google Plus è cambiata io me ne sono accorta ieri insomma, da massimo due o tre giorni uh, qui adesso vediamo che qui c'è la home questo pulsante hangout in diretta uh, non è un pulsante per aprire un hangout in diretta ma come vi faccio vedere adesso Mm, ci vengono in pratica, questi sono Hangout in diretta. Se vogliamo visualizzarli, quindi non partecipare chiaramente, eh, ci sono una serie di Hangout in diretta in questo momento che possiamo seguire, vengono trasmessi su Google Plus e eh, su YouTube in diretta. Mh, altrimenti per aprire un hangout posso andare qua nuovo hangout e succede quello che abbiamo visto prima da Gmail, altrimenti possiamo aprire un um, party hangout, cioè iniziare un party, quindi si riattiva di nuovo la telecamera, purtroppo. Ecco. Andiamo subito a disattivarla, se ce la faccio. No. E niente, comunque qua si tratta di Posso mettere, digitare qualcosa che eh, attiri le persone a partecipare a questo hangout e poi aggiungere qui, eh, come avevamo visto prima, le cerchie, il pubblico, cerchie estese, quello che voglio. Posso inibire l'accesso ai minorenni, poi una volta che condivido viene mh, pubblicata una notifica su Google Plus visibile. Eh, a, uh, a seconda di, di che cosa è impostato qui quindi o soltanto le cerchi oppure pubblica eccetera ultimissima cosa volevo farvi vedere come si fa ad aprire un hangout in diretta quindi per andare a finire diciamo come questi qua No, uh, bisogna entrare su youtube quindi andiamo su youtube dobbiamo avere l'account youtube collegato a quello di google plus una volta che siamo su, su entrati con il nostro account su youtube andiamo su carica video ok e vedete qua c'è hangout di google plus trasmetti clicchiamo qui si riattiva per l'ennesima volta la telecamera un disastro stasera ok e quindi anche qua decido chi invitare a chi estendere e invio, invio le persone ricevono la notifica, dopodiché può partire questo hangout in diretta che viene trasmesso sul mio canale YouTube, sul mio profilo Google Plus e poi eh, rimane registrato come video di YouTube. Ok, davvero tutto, grazie per la pazienza.